Stella Perrone, eh, docente di matematica e di informatica da 28 anni in istituto professionale di Asti, Castigliano. Eh, il, mio, il mio ruolo è stato quello di, di dimostrare come eh, le tecnologie possano essere uno strumento per appassionare e motivare gli studenti, ma in particolare il mondo femminile, in un mondo diciamo a loro un pochettino precluso fino adesso in un mondo che è sconosciuto eh, in un mondo lavorativo nel quale loro si buttano con, eh, con difficoltà e, e devo dire che anche mh, osservando la giornata di oggi eh, mi sento di dire un feedback ho portato 50 studentesse si sono entusiasmate a quello che hanno sentito quindi forse eventi come questo, il fatto di farli eh, venire a vedere di persona quali sono qual è il mondo delle tecnologie, quali sono le opportunità di lavoro futuro per loro far vedere che è un, un ambiente affascinante che non vuol dire solo tecnicismo allo stato puro non è questo, ecco forse funziona perché ne sono uscite con, con gli occhi lucidi di gioia e questo per me è già un successo